In occasione della giornata mondiale contro l'obesità anche a Genova si è tenuta la giornata Bambini in piazza per la salute, iniziativa promossa dalla collaborazione con l'associazione WISP e la società italiana di endocrinologia e diabetologia pediatrica. Tutti quanti devono fare qualcosa, è lo slogan lanciato oltre che a Genova anche nelle città di Napoli, Parma e Messina. L'intento è quello di promuovere l'adozione di uno stile di vita più salutare, trasmettendo gli effetti positivi di una sana alimentazione e una vita più attiva sensibilizzare l'opinione pubblica sul problema dell'obesità infantile l'obesità infantile che sta come vediamo aumentando in maniera molto più rapida di quanto si pensi e si vorrebbe e nella maggior parte dei casi è legata fondamentalmente a uno stile di vita che prevede un'alimentazione eccessiva e una sedentarietà. Siamo appunto presenti per pesare, misurare i bambini, provare loro la pressione, fornire dei consigli alimentari in base appunto alla uh, valutazione auxologica. Consigliamo un eventuale approfondimento presso il laboratorio di endocrinologia e di diabetologia. Simbolo della manifestazione, un frisbee di colore blu che è stato donato a ogni partecipante e che rappresenta un messaggio preciso. Giocare, muoversi e divertirsi per combattere la sedentarietà e prevenire l'obesità infantile. Il ruolo di Wisp in questa... Movimento suggerendo tutta una serie di modalità di gioco molto tranquille, che non siano ancora sport perché magari l'età è proprio ancora eh, precoce, ma modalità per muoversi con continuità durante la giornata e quello di stili di vita sani, oltre all'alimentazione, prevedono appunto un movimento continuativo. Sono già eh, dopo pochi pochi minuti, parecchie decine di partecipanti e che voglio dire con entusiasmo si sottopongono a entrambe le, le modalità eh, di questa giornata.